Io saluto, è un piacere averlo qui nuovamente, Luca Bergamo, vice sindaco Buonasera. di Roma, assessore della cultura, beh, che ci svelerà poi anche quelli che sono i programmi per il fine anno del, del, del Comune di Roma, insomma che... Diciamo la verità, eh, vice sindaco, dopo la vicenda Spelacchio, che alla fine è diventata anche divertente, no? i romani ci si sono. È pasquino! È diventato un altro pasquino, eh, dove no? tutti eh, pensieri, no? provocazioni, ma diciamo che per il, Capit che il Capodanno c'è bisogno di un po' di riscatto no? da, da parte di Roma con le iniziative. C'è bisogno di riscatto, c'è bisogno di fare un bel Capodanno, ma noi facciamo un bel Capodanno. Bergamo, eh, non, non faccio una domanda sul merito della questione, ma insomma sul fatto che. Mh, la politica eh, sempre più spesso a quanto pare decida sulla base dei, dei sondaggi sulla base dell'orientamento dell'opinione pubblica no? eh, questo è un discorso che ad esempio vale anche molto per, per gli amministratori di una città importante come Roma no? certe decisioni andrebbero prese perché vanno prese, insomma, non, non, non per sono, compiacere sono, sono, o, o non dispiacere una parte dell'opinione pubblica? Ma io sono assolutamente d'accordo con uh, la necessità di prendere decisioni che non sono calate sul breve, non sono calate sul sentimento, l'emozione del momento delle opinioni che oscillano e peraltro che sono fortemente influenzate da un dibattito pubblico che è di un livello modestissimo a cui concorrono tutti quanti chi fa il dibattito pubblico, chi lo commenta no? gli strumenti che utilizziamo che semplificano la mancanza di pensiero eh, penso che eh, il L'incapacità di approvare una legge sugli ussoli di questo Parlamento sia una, una manifestazione di questa, di questa circostanza. Penso anche che chi amministra, adesso parlo per me stesso, noi abbiamo proprio pochi giorni fa preso una decisione, un paio di decisioni del tutto fuori mainstream. Una in particolare è quella di decidere che nei musei civici... I cittadini residenti temporanei e permanenti entrano comprando una tessera annuale o 5 euro, entrano sempre, no? tutto l'anno, a tutte le mostre ed è una trasformazione del modo in cui noi abbiamo discusso fino adesso della fruizione, cioè non in chiave turistica ma in chiave di emancipazione umana. Eh, di fruizione? Ehm, delle. delle... Sì. C'è un bellissimo articolo della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che è l'articolo 27, che parla del diritto dei cittadini di partecipare alla vita culturale, di godere l'arte e dei benefici del progresso della scienza, che noi abbiamo diciamo, trasformato in un'altra versione, l'articolo 9 della Costituzione. Quell'articolo sta lì perché l'idea è che, avendo una vita culturale ricca, ciascuno di noi acquisisce degli strumenti di comprensione del mondo e di relazione con gli altri che sono capaci di farci pensare, di metterci in relazioni, non guardare semplicemente il tempo breve. E quindi esiste una funzione dello Stato. La funzione dello Stato è quella di mettere ciascuno nella condizione di goderne. I cittadini non sempre sono nella stessa, nella, in parità di condizioni. La scelta cioè. è stata una scelta no, criticata ovviamente perché ci sono quelli che dicono ah, ma tu gravi no, le casse dello Stato perché... Eh, sì è... hanno una visione completamente opposta però appunto al discorso che facevamo è giusto che anche... La politica, gli amministratori, eh, i governanti, se lo ritengono giusto, prendono una decisione radicale mh, mh, su certi temi. E, e talvolta lo fai senza considerare l'effetto immediato mh, di consenso. Lo devi fare. Cioè, la politica è anche questa responsabilità di, di prendere decisioni e orientare, orientare comportamenti e punti di vista attraverso le decisioni non semplicemente uniformare le decisioni agli orientamenti della maggioranza delle persone nel momento in cui vengono presi e allo stesso tempo è vero che la democrazia è prodotta dalla maggioranza delle opinioni delle persone quindi sì, un equilibrio beh, è non è sempre facilissimo no? da, da raggiungere soprattutto per quanto riguarda gli ussoli eh, Fabio Martini dicevamo il, il, il discorso di base è che non c'era una maggioranza per provare questo provvedimento Bene, Bergamo, c'è qualche considerazione da fare su quelle accuse? Dove erano? Sul giornale, mi pare di capire. Sì, sul giornale. Sui sul giornale danni del maltempo? No, direi che non c'è un granché da commentare, onestamente. Eccolo qua. Beh, insomma sì. che Roma finisca sempre, quando piove molto, diciamo, finisca sempre sott'acqua. Roma, e... Roma finisce sott'acqua, non finisce sott'acqua. Da qualche decennio. Sì, da qualche Accade. decennio e devo dire che da qualche decennio si ha una difficoltà vera, è quella di adattare le, diciamo, le condutture, no? il sistema di distribuzione dell'acqua ai livelli, di... alla pioggia che abbiamo oggi, che non è più quella diciamo, più diffusa che c'era tempo fa servono investimenti nella città servono investimenti copiosi che è difficile fare con, uh, con la presenza di un debito molto pesante cioè per intervenire su questo servirebbe tanto, Beh, tempo, tanto no, è, serve tempo serve, serve tempo molto... serve, serve fare investimenti sulle condotte fognarie non sì. sono cose che si fanno sono fenomeni che noi conosciamo non conosciamo solo a Roma perché abbiamo visto anche in altre parti d'Italia e d'Europa e sono dovuti alle, a quelle che chiamiamo bombe d'acqua che sono un fenomeno difficilmente gestibile nelle aree urbane perché le aree urbane hanno sviluppato no, le proprie reti fognari su volumi di precipitazione che sono diversi da quelli di oggi eh, a Roma è molto visibile ma io, insomma, ho visto diciamo, macchine galleggiare a Firenze piuttosto che anche nel nord della Francia mm. poi da noi ogni volta siccome Roma è un elemento simbolico in una campagna Beh, insomma, politica io che, diventa... che governare Roma non è come governare con tutto il rispetto un'altra città, non faccio il nome perché sennò no non c'è dubbio ma si è sotto, sotto gli occhi del mondo intero, certo? eh, infatti, per cui questo... eh, anche quando si, si ha la la sfortuna o la sbadataggine di acquistare un albero di Natale Dio, insomma, di acquisire un albero di Natale no. non... perché non si coglie lo spirito eh, non si coglie lo spirito a è stata una, cioè, una cosa spiritosa cioè, abbiamo, creato un, abbiamo creato un nuovo Pasquino no? tutti quanti insieme in E toccherà caro Assessore della Cultura fare anche un museo di spelacchio probabilmente. Eh, potrebbe raccogliere... essere, io ho un'idea dove... più divertente però la racconterò dopo quando, quando lo toglieremo lì ah va bene, d'accordo però Bergamo ha dei momenti in cui bah, insomma non è poi che sia così necessario pensare è, è più opportuno fare festa eh, no? ma si può fare festa anche, sì, anche pensando diciamo, però, non diciamo, gettando la testa diciamo, no, vabbè, però insomma, fare festa avere, avere gli spazi anche della città e diciamo le, le, le iniziative per festeggiare ad esempio la fine dell'anno che effetto, succederà a Roma? che succederà? diciamo i numeri sono 24 ore di festa cittadina, una grande festa popolare, con 100 performance e 1000 artisti, divisa in blocchi. Una prima parte che va nella notte attende la fine dell'anno al Circo Massimo con un bellissimo spettacolo della Fura del Baus. La Fura del Baus sono quelli che inaugurarono le Olimpiadi di Barcellona. Con delle macchine incredibili che camminano in mezzo alla folla, un gigantesco prometeo della gente sospesa a 30 metri a terra, 50. Poi questo diventa musica, sempre eh, con dei DJ set, tosca, fino alle due di notte. Poi finisce questa prima parte qui, ne comincia un'altra che è per i nottamboli. Eh, con musica, proiezioni di film, un po' il teatro india, un po' il cinema reale. Alla mattina, alle 7, abbiamo un saluto al sole di Danilo Rea sul, sul ponte della scienza. Poi alle 10 c'è un capolanno per i bambini. A noi ci piace l'idea di festeggiare l'anno che è nuovo, non quello che finisce. Quindi alle 10 di mattina comincia al Giardino degli Aranci e alla Biblioteca dei Ragazzi, tutta una mattinata per bambini con giochi, trampolieri... E nel pomeriggio chiudiamo la città, cioè, chiudiamo il centro della città, via Petroselli, Longoteri, e dalle 3 del pomeriggio fino alle 10 sera è un enorme palcoscenico di ogni forma d'arte e di spettacolo che si possa immaginare. Da ballerini che danzano in verticale sul palazzo dell'anagrafe, all'opera Camion che fa un'opera ridotta in piazza, c'è veramente di tutto. Qual è l'idea di fondo? L'idea è che si può combattere la paura se, ci, se si gode insieme, se, se non ci si schiaccia l'un l'altro, se si vive insieme dentro uno spazio della città. Era un po' l'idea che aveva in fondo Nicolini quando fece la prima estate romana, riconquistare lo spazio urbano per stare insieme e per starci in modo rilassato, disteso. Uh, naturalmente il dispositivo di sicurezza è imponente perché questo non solo richiede disposizioni della, del capo della polizia dopo le vicende di, di, di Torino ma ci sono ovviamente tutte le misure che riguardano l'antiterrorismo ed è imponente ed è fatto in modo tale che ciascuno possa stare no, tranquillo con, con i bambini per mano divertendosi e andando in giro è una proposta, già l'anno scorso abbiamo sperimentata, di un capodanno un po' diverso, cioè un po' meno ossessivo, cioè un po' meno compulsivo e un po' più rilassato. L'anno scorso la gente era contenta, la stampa un po' meno. Noi siamo diciamo, abbastanza fiduciosi che quest'anno anche Beh no, ma vedo sono... Fabio Martini che annuiva ed era tu rimarrai a Roma... No, no, sicuramente andrò, anche perché Roma bisogna dire che ha, da questo punto di vista è una tradizione formidabile ha citato l'assessore Nicolini, che è stato uno degli intellettuali più importanti di, di, del secondo dopoguerra. Ha inventato l'estate romana, che poi ha fatto scuola in tutto il mondo. Certo, no, no. non c'è dubbio, certo. e Bene, allora, insomma, è molto interessante. Circo Massimo... Come, prima, come primo, cioè, dalle nove e mezza di sera... primo appuntamento no. con uno spettacolo e poi la, la festa si irradirà in varie zone della città, ma proseguirà anche nel, nel, nel, nell'arrivo dell'anno nuovo. Eh, molto bella anche questa chiusura del Lungo Tevere, questo, questo eh, spazio sì. riconquistato. Il insomma. Tevere è un pezzo della città che è scomparso la città quando eh. sono stati fatti gli argini. No? Noi stiamo lavorando per ricostruirlo, come forse sa, c'è un progetto di trasformare in una grande spiaggia il pezzo di Tevere sotto Ponte Marconi stiamo discutendo con la regione, una concessione pluriannale per fare questa cosa qui e vogliamo riconquistarlo, in realtà uno degli elementi di questo Capodanno ma di altre feste che stiamo facendo in questi anni è quello di recuperare la città come, come palcoscenico non costruire grandi macchine che la nascondono ma fare della città della sua bellezza il luogo in cui si svolge l'arte e il divertimento e questo è no, bello anche perché uno si libera un po' delle macchine, scopre dei posti che normalmente a piedi non vede più, Via Petroselli, che è un posto di una bellezza folgorante, no, è certo. proprietario delle macchine. Il Lungotevere uno non lo vede mai ed è no, proprietario delle macchine, invece per un po' è proprietario di ciascuno di noi. D'accordo, grazie a Luca Bergamo, dicevo, per averci insomma, anticipato questi, eh, gli appuntamenti di Capodanno.